Salve a tutti, io sono Kyakovit e benvenuti in questo mio nuovissimo video in cui vi farò vedere cosa ci ha portato questa volta l'autrice di Akatsuki No Yona per festeggiare l'uscita del suo 34 volume. Ci tengo a precisare che questo è un preordine che ho fatto sul sito di CD Japan. Comunque troverete tutte le informazioni qui sotto in descrizione passiamo subito al dunque la custodia qui non so come ma mi è saltato l'audio comunque dicevo che la custodia di carta ha in copertina iona yak dietro invece troviamo la descrizione di quello che c'è al suo interno ovvero la special edition del volume 34 di akatsuki no yona ed il calendario 2021 con le illustrazioni dell'autrice dalle dimensioni 25 cm di larghezza e 17 di lunghezza, e include illustrazioni appena disegnate dall'autrice di Akatsuki no Yona. Ah, c'è poi da dire che di questo calendario le illustrazioni si possono poi staccare. Quindi, volendo, se passa l'anno e eh, vogliamo comunque avere. Eh posso dire, le illustrazioni, non so, attaccare al muro, che cosa, si possono staccare, quindi è una cosa molto molto carina. E udite, udite, questa volta non ho sbagliato, ho preso solo l'edizione speciale del 34esimo volume di Akatsuki no Yona, non ho fatto come l'altra volta che avevo preso l'edizione speciale e l'edizione normale, vabbè, lasciamo perdere, però eh, una cosa particolare che c'è da sottolineare è il fatto che eh, non c'è il codice a barre in questa um, edizione speciale, perché se no la copia sarebbe vendibile. Io adesso sono un pochettino in ansia perché. <ride> Nel senso il 34esimo volume, quindi mancano pochi volumi alla conclusione di, di Akatsuki no Yona, io sono una grande affezionata oramai da anni, 2015-2014, insomma giù di lì ho iniziato a seguire la serie quindi mamma mia, mamma mia giusto per richiamare il fatto che in questo volume ci saranno parecchi flashback che chiariranno diversi dubbi sulle azioni di certi person- focus me di certi personaggi per esempio il papà di Suon, il papà di Yona, la mamma di Yona, la mamma di Suon e sì, anche certe cose che sconvolgeranno diverse persone quindi cerco di non spoilerare troppo però è veramente un volume molto importante, molto, molto cardine di, della serie. Io sono ancora... io aspetto ancora di vedere qualcosa dell'infanzia di Huck, sinceramente. Mm, non lo so, io... non so, voglio davvero sapere di più su Huck, sulla sua infanzia, cioè prima che conoscesse Yona, non so perché. Spero che questa cosa l'autrice la, di Akatsuki no, Iona Yona la faccia perché, non lo so, completa un po' tutto il cerchio, già con questo volume... Si completa quasi il cerchio dei dubbi vari, delle variazioni di Suon, del padre di Iona, del padre di Suon dei genitori di Suone e di Iona in particolare. Qua in Italia dovremmo aspettare ancora un pochino, però ne vale la pena, ne vale proprio la pena. Ok! Fatto tutte le premesse, direi di farvi vedere adesso il calendario, quindi godetevi la visione di questo fantastico calendario, ho cercato di, essere, di far vedere le immagini il meglio possibile, eh, spero che eh, appreziate comunque il mio sforzo, <ride> e niente, ci rivediamo a fine di, di tutto l'Ambaradam. It's driving me insane Silence rattles in my brain Yeah, I got it Gotta save me from myself This emptiness, it hurts like how my good intentions love me Che dire, eh, questi disegni sono stupendi, no? Cioè, mi piacciono tutti, a dire il vero, però questo, a mio parere, è il più bello, ma proprio, non so, boh, è il più colorato e, non so, mi dà... Che bello, <ride> quindi vabbè. Poi c'è tutto il riepilogo, fantastico, con tutti i disegnini, i personaggi bellissimi, i bucciosi, però c'è un altro che... Eccola, questo. Questa illustrazione è fantastica Bellissima Cioè non so anche come utilizza i colori Il tratto non lo so A me piace veramente tanto ma tantissimo Spero che questo video vi sia piaciuto Quindi lasciatemi un like piace per supportarmi Un bel commento Se non siete ancora iscritti al mio canale Iscrivetevi e attivate la campanellina E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao